Allora, se doveste cercare il numero 31 all'interno di questo BST, quali sono le operazioni che fareste? Beh, vi aiuto perché non mi sembrate particolarmente reattivi. Partiamo dalla radice 18, io sto cercando il 31 quindi se sto cercando il 31 questo è sicuramente nella parte nel sottoalbero destro 35 l'ho trovato? no se sto cercando il 31 il 31 è minore del 35 quindi è sicuramente nel sottoalbero di sinistra 22 sicuramente nel sottoalbero di destra 31 l'ho trovato quindi oh, sono sceso lungo l'albero partendo dalla radice a ogni passo sono sceso di un livello ho salito di un livello se il livello 0 è quello in alto e il livello più alto è quello di basso ma sono, sono sceso di un passo verso le foglie e arrivato in fondo l'ho trovato se cercassi il numero 6 parto dal 18, mi sposto a sinistra 12, mi sposto a sinistra 4, mi sposto a destra 7 mi sposto a sinistra e cado fuori dall'albero, esco, non c'è e quindi il 6 non lo trovo. In questo caso sono sceso anche qui un passo alla volta e arrivato a una foglia, in fondo mi sono reso conto che il mio dato non c'è. In generale cercare in un BST ha una complessità che è o grande dell'altezza del BST quindi il numero di passi che mi servono per eh, trovare un dato all'interno di un BST è, è direttamente proporzionale all'altezza anzi quasi uguale all'altezza nel caso peggiore che io non lo trovi è uguale all'altezza del mio albero questa è esattamente la complessità della ricerca dicotomica che vi aveva fatto vedere Fulvio è una ricerca incredibilmente efficiente tenete presente che se l'albero è bilanciato qualunque siano le, il criterio che noi stiamo usando per definire bilanciato, perché abbiamo visto che le definizioni possono essere leggermente diverse fra loro comunque se il nostro albero è bilanciato allora l'altezza è circa uguale al logaritmo in base 2 del numero di nodi questo vuol dire che cercare un elemento all'interno di un BST è un'operazione logaritmica, se il BST è bilanciato. Quindi decisamente un'operazione efficiente. Proviamo a vedere, a riprendere la tabella in cui avevamo confrontato l'array e la lista e aggiungiamo altre due colonne con la hash e il BST, che sono strutture dati che abbiamo fatto successivamente allora aggiungere un elemento ma nel caso dell'array e della lista è estremamente semplice nel caso della hash di nuovo è un'operazione che fondamentalmente non mi portava via eh, più di tanto tempo posso considerare a tempo costante nel caso del bst in realtà è un'operazione logaritmica è un'operazione logaritmica perché per inserire un elemento io devo inserirlo nel punto giusto quindi fondamentalmente se io devo inserire un elemento all'interno di un BST, quello che faccio è, vado a cercarlo, la procedura che farei per cercare un elemento, quando a un certo punto arrivo verso il fondo, quando arrivo a una foglia e quell'elemento non lo trovo, perché se lo voglio inserire non lo trovo, l'ultimo passo quello è il punto in cui devo inserire il mio elemento. Quindi inserire un elemento a, una, a un tempo logaritmico, ugualmente rimuoverlo a un tempo logaritmico, logaritmico e andarlo a cercare a un tempo logaritmico. Quindi tutte le principali operazioni fatte all'interno di un BST hanno una complessità logaritmica. Ci sono delle operazioni all'interno di un BST che non hanno senso, ma queste operazioni tendenzialmente non hanno senso neanche all'interno di una hash. Ad esempio, sapere qual è un elemento a un certo indice non ha senso perché hash e bst sono delle strutture dati non lineari quindi rimuovere un indice oppure scoprire qual è l'indice associato a un qualche elemento quindi siamo in presenza di una struttura dati che quando funziona bene quando il bst è bilanciato mi garantisce una complessità logaritmica su tutte le operazioni che io devo fare Proviamo a scrivere effettivamente un BST. Di nuovo, la quantità di codice che è necessario eh, usare è estremamente limitata. Allora, diciamo che nel mio BST, un nodo del mio BST ha una chiave e un dato. Per semplificarmi la vita, la chiave è un intero e il mio dato è una stringa non sono stato a mettere generics, generics per chiave dato, con, chiedendo che la chiave fosse un comparable, eccetera. Il, diciamo che è semplicemente un intero. E poi ho i miei tre soliti riferimenti, perché il BST è un albero binario, quindi avrò un riferimento al nodo padre, mi è comodo, ma non è indispensabile un riferimento al nodo sinistro al figlio sinistro e un riferimento al figlio destro vediamo quali sono le operazioni fondamentali che io voglio essere in grado di fare su un BST Beh, allora voglio cercare una chiave io data una chiave io voglio identificare il nodo che ha quella chiave voglio inserire un nodo, quindi voglio specificare un dato e una chiave, e voglio inserire questo nodo all'interno del mio BST. Dato un sottoalbero voglio trovare l'elemento minore di quel sottoalbero o l'elemento maggiore di quel sottoalbero. E eh, dato un nodo io voglio sapere qual è il nodo che viene prima e qual è il nodo che viene dopo immediatamente prima e immediatamente dopo e voglio poter cancellare un nodo Allora, le operazioni di trovo il minimo, trovo il massimo trovo il successore, trovo il predecessore sono delle operazioni che hanno senso perché il BST è una struttura ordinata non è lineare, ma è ordinata. La differenza grande, il fattore di rimente fra un BST e una hash è che il BST è ordinato, la hash non è ordinata. Per cui un'operazione del tipo dimmi l'elemento più piccolo, dimmi l'elemento più grande, dimmi l'elemento successivo in un BST ha senso. In una hash no. Io non sarò mai in grado di sapere qual è l'elemento successivo a un dato elemento in una tabella di hash quindi il fatto di non essere in grado non vuol dire che non posso trovarlo perché chiaramente se io parto dal primo elemento, li guardo tutti, arrivo in fondo poi quello che è l'elemento successivo lo trovo però trovare l'elemento successivo necessita di spazzolarmi, di andare a guardare tutti gli elementi della hash, così come trovare l'elemento più piccolo in una hash è un'operazione che io posso fare soltanto se mi metto con calma, li guardo tutti gli elementi e fra quelli chiaramente scelgo uno e scelgo il più. Quindi trovare il successivo, il predecessore, il, il precedente, il minimo e il massimo sono delle operazioni che sono possibili in una BST e che, sono, e che e sono le operazioni per cui io sono disposto a pagare questa leggera complessità in più rispetto alla hash perché la hash ha una serie di operazioni con complessità costante avevamo visto che la complessità in realtà non è costante costante perché dipende dal numero di eh, collisioni e dalla dimensione della chiave però a tutti gli effetti pratici possiamo dire che la hash ha una complessità costante ma la struttura non è ordinata se voglio una struttura ordinata e efficiente devo usare un albero, un BST e in questo caso la complessità diventa logaritmica però ho il concetto di predecessore e successore minimo masso. Allora, procedura per cercare un nodo all'interno di un BST Semplicissima. Semplicissima perché ormai abbiamo capito come funziona la ricorsione. Quindi se la chiave che sto cercando è uguale alla chiave del nodo corrente allora l'ho trovata e posso restituire il nodo corretto l'obiettivo è una procedura che mi permetta di trovare un nodo data una chiave quindi in questo caso se la, chiave del nodo è, se la chiave che sto cercando è uguale alla chiave del nodo restituisco il nodo perché l'ho trovata altrimenti se la chiave corrente è maggiore del, della chiave che sto cercando allora devo andare a cercarmelo a sinistra chiamata ricorsiva a sinistra beh, prima controllo che la parte sinistra ci sia per cui se la chiave che sto cercando è eh, più piccola no, se la chiave che sto cercando è la chiave del nodo corrente è più grande della chiave che sto cercando e esiste un sottoalbero sinistro allora restituisco la chiamata ricorsiva sul sottoalbero sinistro. discorso analogo sul sottoalbero destro. se la chiave che sto cercando è più piccola e più grande della chiave del nodo attuale dovrò spostarmi a destra, quindi se esiste un sottoalbero di destra restituisco quello. E altrimenti l'ultimo else? Beh l'ultimo else vuol dire che non c'è non l'ho trovata, non c'è sotto l'albero di sinistra e volevo andare a sinistra oppure non c'è sotto l'albero di destra e volevo andare a sinistra e in questo, a destra e in questo caso dico che non l'ho trovata e quindi restituisco null un una procedura estremamente semplice l'albero, La, il BST è una struttura dati ricorsiva che è facile descrivere in modo ricorsivo e operare su questa struttura dati è estremamente facile con una procedura ricorsiva una manciata di righe di codice e io ho implementato e io ho realizzato una ricerca ricotonica. come faccio a inserire un nodo? in realtà questo l'avevo già annunciato diciamo: Beh, allora inserire un nodo per inserire un nodo quello che devo fare è Finta di cercarlo. Io faccio finta di cercare il nodo, e a un certo punto mi troverò a uscire dal BST perché non lo trovo. A questo punto, l'ultimo punto in cui avrei, avuto, avrei dovuto trovare il nodo lì è dove devo mettere il nodo. In questo caso il 69, vediamo un po'. Lo confronto, immagino di cercare il 69, quindi lo confronto col 65 e vado a destra, lo confronto col 91 e vado a sinistra lo confronto col 73 e vado a sinistra, lo confronto col 71 e vado a sinistra, però vado a sinistra e in realtà esco dall'albero perché non lo trovo, allora lì è dove dovrò inserire il mio nodo, ovvero sia come figlio sinistro del 71. Quindi la procedura per inserire un nodo è esattamente analoga alla procedura di ricerca soltanto che quando mi rendo conto che non l'ho trovato, lo inserisco in quel punto. E forse è la procedura più complicata fra quelle che, che, che ho dovuto scrivere, magari voi riuscite a trovare un sistema più carino per scriverla. Allora, beh, innanzitutto controllo se il BST esiste, perché se il BST non esiste quindi se il nodo radice è nullo allora inserire un nodo lo metto semplicemente come nodo radice altrimenti devo andare a far finta di cercarlo eh, per far finta di cercarlo non uso però una procedura ricorsiva perché in qualche modo perderei traccia dell'ultimo passo, mentre invece mi serve avere eh, memorizzare qual è l'ultimo fazzo l'ultima posizione in cui ero quando sono uscito, prima di uscire dall'albero quindi per fare questo uso due variabili n ed m n è il nodo su cui effettivamente io faccio la ricerca quindi controllo la che, il, il nodo che devo inserire quindi x di chi con n di chi e decido se andare a sinistra o a destra e m semplicemente contiene il valore di n un passo prima per cui tutte le volte entro nel ciclo while mi salvo il mio n e lo salvo in m e poi aggiorno n a un certo punto n diventa null perché io esco dal mio BST a quel punto lì m contiene l'ultimo nodo ancora dentro il BST quindi la foglia in cui, a cui io devo attaccare il mio nuovo nodo, il mio nuovo nodo è X. In questo caso io sto eh, scrivendo una procedura per inserire un nodo, quindi immagino di aver già creato il nodo e semplicemente devo decidere dove andarlo a, a collegare, e a questo punto io so che devo collegare il mio nodo al eh, il mio nodo X, deve essere collegato al nodo M e devo decidere se lo collego a sinistra oppure a destra. Quindi faccio un ultimo controllo per vedere se deve essere un figlio sinistro o il figlio destro di M, che è una foglia. E questa è la procedura più complicata tra quelle che ho dovuto scrivere per il, per il BST, l'inserimento di un nodo. Faccio finta di cercarlo, quando esco dal BST mi segno l'ultimo nodo e lo collego a quel nodo lì. Qui abbiamo già visto che mi serve avere aggiungi, no, aggiungi figlio di sinistra aggiungi figlio di destra, devono essere separate perché non mi basta il concetto di aggiungere un nodo a un altro, aggiungere un figlio a un nodo, ma devo specificare se lo voglio aggiungere come figlio di destra o come figlio di sinistra. Allora, iniziamo a pensare al fatto che il BST è una struttura ordinata. Allora, le operazioni che, ad esempio, non sarebbero possibili con una hash La prima operazione è estremamente semplice. Se io voglio sapere qual è l'elemento più piccolo di un sottoalbero, allora indico qual è la radice del sottoalbero, quindi diciamo che io voglio cercare qual è il nodo più piccolo nel sottoalbero che ha come radice 73. Chi me lo sa dire? Risposta è 69 l'elemento più, pi più piccolo del sottoalbero che ha radice 73 è l'elemento 69 cosa ho fatto? semplicemente sono andato avanti seguendo i link sul figlio sinistro quindi parto dalla radice e continuo a spostarmi verso sinistra finché posso tutto qui se io vi chiedo qual è la l'elemento minore del sottoalbero che ha come radice 58, chi sarà? risposta 55 ovvero sia sì, mi sposto a sinistra finché posso andare dal 55 non posso più andare a sinistra devo, dovrei fare un passo a destra però se faccio un passo a destra cresco invece quindi mi fermo e il più piccolo eh, elemento del sottoalbero che ha come radice 58 è 55. L'algoritmo è eh, analogo per quanto riguarda il massimo. Allora se io voglio sapere qual è l'elemento massimo del sottoalbero che ha come radice 73, cosa faccio? Mi sposto verso destra fino a che posso, e in questo caso troverò il numero 87. se io mi chiedessi qual è il massimo del sottoalbero che ha come radice 53 la risposta è 58 io mi sposto a destra finché posso andare a destra arrivato al 58 posso scendere ma non posso più andare a destra le procedure in Java per trovare il minimo e il massimo di un sottoalbero e un sottoalbero sono banali. Mi sposto finché posso andare a sinistra, per quanto riguarda il minimo, e mi sposto fin quando posso andare a destra, per quanto riguarda il massimo. Tutto qui. Qual è la complessità di queste procedure? Lineare sull'altezza dell'albero. Quindi, O grande di H, se l'albero è bilanciato sarà o grande di n. successore ecco, il successore è decisamente un problema maggiore qual è il successore di un nodo? il successore di un nodo è il nodo che viene subito dopo se io avessi i nodi scritti uno dopo l'altro in base ordinati secondo, secondo la chiave ad esempio qual è il successore di 65? il successore di 65 è il 69 allora il successore di 65 è il 69 perché il successore se il mio nodo ha un figlio destro il successore è il più piccolo elemento del sottoalbero di destra quindi se il mio nodo ha un sottoalbero di destra, vuol dire che ha tutto un elenco tut nel sottoalbero di destra ci sono tutti i nodi che hanno una chiave maggiore fra tutti i nodi che hanno una chiave maggiore io vado a prendere il più piccolo è abbastanza eh, intuitivo come, come scelta. io sto cercando qual è il successore di un nodo questo nodo ha un figlio destro nel figlio destro troverò tutti gli elementi che sono più grandi di lui fra tutti gli elementi che sono più grandi di lui vado a prendere il più piccolo e se il nodo non ha un figlio destro ad esempio chi è il successore di 87? lo vedete il successore di 87? Il successore di 87 è 91 Allora, qual è la regola? Se io voglio trovare il successore di un nodo che non ha figli destri allora io vado a cercare fra i suoi antenati e in particolar modo vado a cercare il primo antenato di cui il nodo è nel, nel sottoalbero di sinistra allora, parto da 87, un antenato di 87 è 81, ma 87 è nel sottoalbero di destra di 81, e quindi è maggiore. Salgo ancora un livello, 80, però 87 è nel sottoalbero di destra di 80, quindi è maggiore. Salgo ancora di 1, 73, però 87 è nel sottoalbero di destra di 73, quindi salgo ancora di 1, 91. Finalmente... 87 è nel sottoalbero di sinistra di 91. Questo vuol dire che 87 è più piccolo di 91 e quindi il successore di 87 sarà 91. Il primo nodo fra, fra, ante, fra i predecessori di 87, di cui 87 è figlio sinistro, discendente sinistro. Per scrivere questo, ma tutto sommato non è, è più difficile da, da, da, da spiegare che non da scrivere. Allora se io ho un figlio, se io nodo ho un figlio destro, il mio successore sarà il minimo del sottoalbero di destra. Quindi semplicemente restituisco right get new e altrimenti altrimenti salgo di padre in padre fino a che non mi rendo conto che faccio parte della discendenza di sinistra. Quindi finché faccio parte della discendenza di destra, finché sono un figlio destro di mio padre, salgo. A un certo punto smetterò di, eh, di dover salire. Questo fa sì che io debba definire un'altra funz un funzione, che è quella che mi controlla se io sono un figlio destro. Beh, io sono un figlio destro chiaramente se ho un padre perché se no se sono il nodo radice non sono figlio destro di nessuno e se eh, sto alla destra di mio padre se sono il figlio destro di mio padre e ho un padre allora sono un figlio destro allora, utilizzando questa funzione tutto sommato il successore è una procedura abbastanza semplice Cosa, riguarda, qual, cosa, cosa possiamo dire per quanto riguarda il predecessore beh qual è il predecessore di 35? ovviamente 33 e il predecessore di 40? 35 vale, valgono esattamente gli stessi discorsi quindi se un nodo ha un figlio sinistro e quindi un sottoalbero di sinistra contiene tutti i nodi più piccoli di lui contiene tutti i nodi più, più piccoli di lui allora il predecessore sarà il più grande del sottoalbero di sinistra se non ha un sottoalbero di sinistra beh, allora devo cercare il mio predecessore nei frame e antenati e continuo a salire, salire, salire, salire fin quando non trovo un antenato di cui io faccio parte della stirpe destra, quindi della stirpe di quelli più grandi. Appena ho trovato un antenato più piccolo di me, quindi il primo antenato di cui io sono figlio destro, quello è il mio predecessore, in questo caso il 35 quindi 40, salgo 44, però 44 di nuovo è un antenato e io sono un figlio sinistro di 44 quindi 44 sarà maggiore di me e così salgo di livello in livello fino a che non arrivo al 35 scrivere il prova predecessore è un esercizio che lascio a voi vediamo la cancellazione di una foglia allora, cancellare una foglia in realtà eh, è un'operazione che, che si porta dietro non è così semplice beh eh, innanzitutto devo trovare la foglia e poi, devo, scusate, innanzitutto per cancellare un nodo devo, devo trovarlo. E poi ho eh, diverse alternative, ho diversi, diversi scenari possibili. Il primo scenario è che io devo cancellare una foglia. Allora, se io devo cancellare una foglia, la cancello. Semplice, non devo fare nient'altro che non cancellarla. Immaginiamo di dover cancellare una foglia, la prendo, la tolgo dal mio albero e la butto via estremamente semplice. Altra possibilità, io devo cancellare, vabbè scusate il codice, cancellare una foglia, mi basta cancellare. Eh, ricordate che io ho una procedura, eh, sì, il, devo andare a controllare se sono un figlio sinistro o un figlio destro e aggiornare mio padre, se io sono un nodo e devo essere cancellato, devo andare a vedere mio padre e modificare cancellare il riferimento a me in mio padre il riferimento a me però può essere come figlio destro o come figlio sinistro quindi devo controllare se io sono un figlio sinistro o un figlio destro e poi cancellare il, il, il riferimento nel padre Letteristicamente più complicato se io devo cancellare un nodo eh, e questo nodo ha un unico figlio. Allora immaginiamo di dover cancellare un nodo con un unico figlio. Quello che devo fare è sostituire il nodo con il suo unico figlio. Quindi per cancellare un nodo che ha un unico figlio mi basta sostituire quel nodo con l'unico figlio che ha Ad esempio se io voglio cancellare quel nodo lo posso togliere e sostituirlo col suo unico figlio. Se avessi un nodo, volessi cancellare il nodo 80, dovrei buttare via 80 e mettere al posto di 80 81 che poi ha come figlio 87. Quindi cancellare un nodo con un unico figlio tutto sommato è un po' più complicato ma è ancora fattibile. Diciamo. Beh, allora, innanzitutto devo capire qual è eh, dei due figli eh, se io sono un nodo che ha un unico figlio devo scoprire se il mio unico figlio è un figlio destro o un figlio sinistro allora io assegno a C quello che è il mio figlio se destro o sinistro ovvero se a sinistra non c'è nulla se a sinistra c'è qualcosa sarà a sinistra se no prendo a destra. destro e a quel punto vado a collegare il mio unico figlio nella mia posizione nel mio padre quindi se io ero un figlio sinistro vado a mettere al mio posto il eh, nodo C e se io ero un figlio destro vado a mettere nella mia posizione il nodo C non vado direttamente a scrivere il, il campo del padre perché dovreste ricordare che eh, per aggiungere un figlio io devo anche aggiornare devo aggiornare due puntatori devo aggiornare il puntatore del padre e il puntatore del figlio perché il figlio deve puntare al padre e il padre deve puntare al figlio quindi tanto vale ho una funzione che mi mette che mi tiene la situazione in modo, in modo stabile e quindi tanto vale chiamarla se no avrei dovuto mettere due, due, assegnamenti, due, due assegnamenti la cosa più complicata se io devo cancellare un nodo che ha due Allora, un nodo con due figli è leggermente più complicato e deve essere fatto in due passi Sostituisco un, il nodo con il suo successore e poi cancello il successore Per cui se io voglio cancellare il, un nodo devo prima andare a prendere il trovare il suo successore, sostituire, prendere il successore e copiare, copiare il contenuto del successore all'interno del nodo e a questo punto buttare via il successore. Quindi la procedura ha due passi. Prima trovo il successore, copio i dati del successore e poi lo elimino. Quindi se io voglio cancellare un nodo che ha due figli, beh, trovo il successore mi copio i dati del successore nel nodo corrente e poi cancello il successore in qualche modo è quasi una chiamata ricorsiva però la ricorsione non va tanto avanti non va tanto avanti perché io sono nella situazione in cui un nodo ha due figli quindi il successore non è un, un antenato ma è sicuramente fa parte dei discendenti. del nodo. Il fatto che faccia parte dei discendenti mi assicura che il successore sia o una foglia o un nodo che ha un unico figlio. Il successore di un nodo non può avere due figli, perché se no esisterebbe un nodo più piccolo e se ne esiste un nodo più piccolo non sarebbe quello il successore, ma sarebbe il nodo più piccolo. Quindi io sono sicuro che il successore o è una foglia o ha un unico figlio, il che vuol dire che lo riesco a cancellare in tre. Perché abbiamo visto che cancellare una foglia o cancellare un nodo che ha un unico figlio è abbastanza veloce. Quindi trovo il successore, lo copio, copio i suoi dati e poi cancello il successore. Eh, metà dei testi suggerisce di fare questo, l'altra metà dei testi suggerisce di fare la stessa cosa ma con il predecessore. Non cambia nulla, basta mettersi d'accordo e, e scegliere una delle due strade. Eh, in ogni caso, io devo sostituire un nodo con, il nodo con un nodo che era a lui molto molto vicino, quindi o il successore o il predecessore. E poi, se è il predecessore, lo copio i dati del predecessore e poi cancello il predecessore. Valgono le stesse considerazioni, per cui, per cui il predecessore sicuramente non ha due figli, e quindi cancellarlo è più veloce questo fa sì che la procedura cancella nodo in realtà eh, sia fatta da tre mette insieme questi tre blocchetti queste tre eh, cancella nodo eh, scritte sotto se è una foglia quindi il figlio sinistro è NAL e il figlio destro è NAL, beh allora posso cancellare la foglia e abbiamo visto che era assolutamente semplice cancellare una forma altrimenti se a sinistra è nal oppure a destra è nal sono nel caso in cui ho un unico figlio e allora chiamo la procedura un unico figlio altrimenti chiamerò la procedura cancella nodo con due figli la procedura cancella nodo con due figli come abbiamo visto a sua volta richiamerà la cancella nodo quindi chiamata ricorsiva da delete node arrivo a delete node con due, due figli, delete node con due figli, chiama cancella nodo Però qui vado la seconda volta che viene chiamata la cancella nodo vado o nel primo o nel secondo caso e quindi si risolve. Ricorsivo, due livelli ed è finito. Ma guardiamo il la complessità. Allora, praticamente tutte le operazioni che abbiamo visto, tutte le operazioni di trova il, trova il più piccolo, trova il più grande, trova il successore, trova il eh, predecessore, eccetera, sono tutte operazioni che in cui io mi muovo all'interno del mio albero in verticale, scendo verso il basso, salgo verso l'alto, ma non, non mi sposto a destra, non devo esplorare i miei nodi. Quindi sono tutte operazioni di complessità. Eh, lineare rispetto all'altezza dell'albero. Eh, regola veramente a spanne, spannometrica, eh, non so quanto, quanto, quanto possiate eh, trovarla scritta in modo, in modo formale. Eh, tutto sommato se io devo usare veramente una struttura dati perché mi serve fare qualcosa non è che devo, no, non, non devo superare un esame di programmazione ma ho scritto la struttura dati perché effettivamente devo memorizzarci qualcosa e le performance sono importanti tutto sommato sono contento se l'altezza dell'albero è compresa in qualche modo fra logaritmo in base 2 di n che è l'albero super pieno con tutti i nodi presenti e due volte logaritmo base 2 di n allora se l'altezza è qualcosa che sta qua in mezzo sono contento e sta funzionando tutto se l'altezza è maggiore di due volte logaritmo base 2 di n vuol dire che il mio albero sta degenerando e tendenzialmente devo, devo prendere qualche qualche misura correttiva perché sennò le performance iniziano a essere troppo, troppo scarse allora misure correttive ne esistono ne esistono e eh, procedure per bilanciare alberi eh, sono state studiate e presentate e si possono trovare andando a cercare in giro codice sotto il nome di bilanciamento degli alberi rotazioni in gran parte io posso tutto sommato io posso immaginare di avere un, un insieme di nodi e se io ruoto questo insieme di nodi, per cui qualche nodo che era in alto lo butto a sinistra, qualche nodo che era in basso lo tiro su, ottengo un qualche cosa che è un po' più bilanciato di quello di cui sono partito e tutto sommato mantengo ancora la struttura ordinata dell'angolo. Allora le rotazioni sono... Uh, decisamente più complesse di tutte le, le, le procedurine che abbiamo fatto in, uh, in queste, in questa, durante questa lezione quindi eh, non le vediamo se vi interessano uh, andatele a cercare e uh, guardate io, io devo dire ho oh, uso spesso, mi è capitato più volte di usare alberi in, in programmi che faccio, non ho mai avuto il coraggio di scrivere una, una, una qualche procedura di bilanciamento della sua rotazione eh, esistono delle altre strutture dati che si chiamano no, che vengono sotto il nome di alberi che si bilanciano automaticamente sono delle strutture dati che in qualche modo hanno dei meccanismi per cui si rendono conto che eh, l'albero sta degenerando e riescono durante l'inserimento, durante la cancellazione un minimo a, ad aggiustarsi e a ribilanciarsi eh, quella probabilmente più famosa sono gli alberi red black poi ne esistono in, eh, esiste anche qui un, una, una letteratura incredibilmente vasta su quelli che sono gli alberi, su quelli che sono le strutture dati di alberi che si autobilanciano scapegoat, ABL AB eh, eh, molti non ne, non ne guardiamo nessuna eh, se vi servono probabilmente questi sì, non vale la pena di implementarli ma prenderli eh, trovare una qualche libreria che li implementa, se vi serve, poi semplicemente filtro. Per quanto riguarda il BST, anche qui ho provato a scrivere... questo è il, il BST come vi avevo detto semplicemente il, il chiave dato e poi tre riferimenti tutto sommato mi è comoda una funzione per stampare il una funzione per stampare il nodo per stampare un nodo e in questo caso stampo la chiave due punti il dato associato a quella chiave e poi qualche informazione che mi permettano di, di capire in che punto è il mio nodo all'interno del, del BST, eh, in particolar modo se è la radice, se è una foglia, se è un figlio sinistro, se è un figlio destro. E queste sono delle informazioni che quindi vedendole su schermo mi permettono con un foglio di carta di disegnare il mio BST e di controllare questi annendoli. La ricerca ve l'avevo fatta vedere, è questa manciata di righe, semplicemente eh, parto da un nodo e decido se muovermi a destra o a sinistra o restituire null. Per quanto riguarda l'attraversamento, la visita, uso unicamente la visita in order. Allora, visitare in order, in ordine, un BST ha un effetto immediato ed è quello di avere l'elenco delle chiavi nell'ordine che sto usando perché io parto dalla, dalla sinistra poi salgo sul, sul, sul, sul genitore e riscendo quindi la visita in order di un eh, BST fornisce l'elenco delle chiavi nell'ordine corretto nell'ordine che io sto usando per fare i confronti poi ho le mie procedure per inserire un figlio a sinistra e inserire un figlio a destra. I vari controlli che mi dicono se il mio nodo è un figlio sinistro, se è un figlio destro, se è una foglia oppure se è la radice. Le due procedure che abbiamo visto per andare a, vedere se il, il mio, eh, per andare a trovare il minimo e il massimo del, del sottoalbero. Il successore cancella un nodo che ha le sue chiamate, le sue tre procedure per cancellare il nodo, i, i tre casi, un figlio, due figli e eh, nessun figlio. Il BST. Avrà la procedura per inserire un nodo che a questo punto vado a scrivere nella classe BST, non nella classe Nodo e mi può essere comoda, una funzione, come avevo detto, la funzione add eh, inserisce un nodo all'interno del mio BST. Se io voglio passare il, eh, la chiave e il dato. Allora ho un'altra funzione che invece di accettare un nodo, accetta una chiave e un dato, questa funzione non fa nient'altro che creare un nodo, metterci quella chiave, metterci quel dato e poi chiamare la prima funzione per andare a inserire. La ricerca controlla, eh, se, se, se ricordate la, la procedura di ricerca eh, Prima di chiamare la mia procedura di ricerca devo controllare se la radice esiste, perché se io chiamassi direttamente la mia procedura di ricerca dicendo uh, richiamala sul nodo radice e il mio BST fosse vuoto, la radice sarebbe nulla e quindi il, il, otterrei un, un, uh, <coughs> e quindi otterrei un, un errore. E la procedura di attraversamento, invece in questo caso non controllo, quindi sbaglio a non controllare se il BST sia vuoto, è semplicemente attraverso il mio BST chiamato. Esempietto, inserisco una serie di valori. Che io li stia inserendo in, in un ordine più o meno casuale, ottengo nella mia visita i valori nell'ordine corretto. Quindi il primo che stamperà è 3 ed è una foglia ed è un figlio sinistro, poi trovo 5 che è un figlio sinistro, poi troverò 6 che è di nuovo una foglia ed è un figlio destro, a questo punto trovo 10 che è la radice, 20, 40 e 99 mi si spostano sul, sul, sul sottoalbero sul sottoalbero di destra. se cancello vedete che cancello 99 che era un sottoalbero di destra a cui erano, eh, non era una foglia, quindi al 99 erano collegati, in realtà eh, era collegato con il figlio sinistro il 40. Cancellando il 99 il tutto continua a funzionare esattamente come era precedentemente. Potete vedere il 40, che prima era una foglia ed era un figlio di sinistra, essendo stato cancellato suo padre, che era il 99 è diventato sempre una foglia, però si trova a questo punto trasformato in un figlio di destra, perché sono nel caso in cui ho cancellato un nodo con un unico figlio, il 99 aveva un unico figlio, e eh, quindi è stato rimpiazzato dal, dal, suo, dal suo unico figlio, che era il 40. soprattutto come faccio a smettere il pelle? la quantità di codice è estremamente limitata e nonostante questo sono riuscito a eh, costruire un BST quasi completamente funzionante adesso probabilmente non funziona se è vuoto io provo a cercare un elemento, attraversarlo se è vuoto può avere ancora qualche, qualche bisogno di qualche, qualche piccola limatura però dovrebbe sostanzialmente essere un... Uh, un oggetto che già posso, posso usare e un oggetto che mi dà una complessità eh, logaritmica su tutte le operazioni fondamentali eh, che posso dover fare, quindi successore, predecessore, eh, il minimo, massimo, inserimento e ricerca. Ripeto l'ultima volta, la la ragione per cui scegliere di utilizzare una struttura ad albero rispetto a una struttura a tipo hash è perché io sono interessato ad avere un ordinamento negli elementi l'albero ha un ordinamento degli elementi e questo lo pago con delle operazioni logaritmiche lineari sull'altezza quindi logaritmiche se l'albero sta venendo bene mentre la hash è più veloce ma non ho nessun concetto di ordinamento e quindi non posso usarla se ho bisogno di ad esempio spostarmi da un elemento al successore o al predecessore questo conclude anche un certo anticipo la, la, la parte sul BST ci sono, ci sono domande? mm <laughs>